Eh, nasco nella poesia come labirintista, il eh, labirintismo è un movimento culturale fortemente introspettivo. Eh, labirintismo, la parola intomo, vuol dire luogo, labris, lascia a bipenne del palazzo di Cnosso. Chiaramente, sintetizziamo, sintetizziamo, però, lascia a bipenne perché è importante per il labirinto, perché di fatto sono due strade da prendere. No? Adesso, come iconografia, è quella lì. E nasco quindi come labirintista, ma però come labirintista, anzi, conosco: la prima persona che conosco è proprio Luciano Somma nel 2007, a Minturno. L'ho incontrato poi l'anno dopo a Minturno, per me era la prima partecipazione ad un premio. E siamo entrati, cioè lui già stava in Giuria, sono entrato in Giuria con lui e per tanti anni.